Allora, ragazzi, ultima puntata della Gemme Me, eh, la terza ed ultima, se no sì, non si finisce più. Allora, andiamo subito al punto dove eravamo rimasti, quindi dopo gli armonici. Eh, sembra che Giacomo nella trentaseesima battuta eh, vada moduli in là, nel senso fa questo. Quindi le prime 4 battute di oggi sono composte da questa appoggiatura da Sol diesis alla naturale. Che prende con mi sembra di captare anche il La vuoto: quindi due quarti di La. Sol, Sol. Fa diesis, questa frase sulla trentasettesima è tutta in ottavi. Quindi Fa diesis, scende Re, Do diesis, Do diesis, regato Re, Re, Re diesis, Mi, La, La. Sembra che siamo ancora in La do diesis, re, cost, re diesis e si arriva alla quarantesima. Fino a qui tanto è abbastanza semplice. Un'altra frase che mi ha colpito molto di questa gemma questo pezzo, diciamo, improvvisato sul momento, è quella che troviamo la quarantesima battuta dopo due ottavi di Mi e spesso l'ho sentita risuonare tantissime volte questa gem, questa, questa frase eh, online da tantissimi bassisti, però eh, qui veramente non basta rifare le stesse note, la particolarità di questa frase è proprio gli accenti. E, il groove che ci mette il, eh, non lo so, il sentimento, io ci sento questo, di cattiveria forse. Comunque la frase fa così. Scusate. Sembra quasi voglia dire io sono tantissimo mi immagino che stia parlando stia cercando di, di dire qualcosa e qui è il momento eh, immagino al clou della frase de, di tutto il discorso ecco diciamo così fatemi sognare un po' <ride> quindi prendo un sol a vuoto quindi mi, mi pausa io vado qui sull'undicesimo tasto prendo fa diesi Diesis, fa diesis mi so, nell'undicesimo tasto prendo do diesis quindi questa è la quarantesima battuta poi prendo al nono tasto un si naturale quindi siamo alla quarantunesima fa questo cromatismo si potrebbe prendere in tanti modi ma io preferisco nono tasto poi tredicesimo dodicesimo della corda di là. E poi mi permette di prendere questo sol. Il sol diesis. Classico. Lo usiamo me. Quindi. Terza minore. Terza maggiore. Quindi. Sul sol sembra quasi che sia tenuto. Ora non l'ho scritto. Però sembra che. Suoni così, più o meno. E poi c'è questi <ride> due ottavi. Oppure su suonerebbe così, però sono una specie di ghost questi. Quindi mi, mi ghost, mi ghost. Io prendo il quattordicesimo. Mi tengo con l'indice... Sul decimo tasto perché poi Giacomo fa ancora terza minore, terza maggiore, quindi decimo, undicesimo tasto, quindi sono già pronto e chiude questo frammento di frase. Andiamo avanti. Allo stato mi mi sposto, mi torna più comodo. fa questo quindi ottavo poi siamo sulla quarantaquattresima battuta tonica terza maggiore ghost mi la la la diesis la la poso e qui ci sono fantastici accordi di settima ovviamente per creare eh, tensione diciamo Perché Qui molto molto molto suonati molto forte E staccati distorsione oggi probabilmente cosa fa si si si, si settima, tutti settima si si si si la si si si si la si si la si la con una posizione prendo il si si semplicemente mi sposto si, sì, si, sì. la diesis e la mantenendo la stessa diteggiatura e poi non era uno sleppatore ma era un colpisore di, di corde, diciamo così fa questa cosa ritmica non so cosa mi passasse in mente in quel momento comunque O meno così. L'ho scritto, ragazzi, però comprendetemi se non è proprio esatto. però scrivete una cosa del genere sfido chiunque. Andiamo avanti. Riparte l'ultima sezione, diciamo. Quindi. Riparte una... tranquillo, diciamo. Ghost, mi avvoto, tonica terza maggiore. Settima minore siamo a battuta 48. Riscende con le due ghost come abbiamo visto la lezione precedente. Re, uh, Re diesis, mi ha voto mi. Quindi si cambia battuta cinquantesimo, circo andare di fretta che poi c'è una frase difficile. <ride> fa due volte questo giochino quindi mi sol naturale terza minore a dritto proprio quarta quinta quindi la si re, re, la si re la si re la si re, la, si, re. E appoggiatura ciaccatura un fondo sempre da la a diesis la quindi legato sol la naturale mi 52 quindi la 52 leggete è facile 53 fa questo giochino ottavo quindi re ghost, pausa, slide. La settima maggiore. Re diesis. Mi. Mi terza minore. Quindi Sol. e Re settima minore. Pausa. Prendo un Si sì, che io pillo sul quarto tasto del Sol. Fa questo. Questa brillante frase Sol fa diesis, mi, do diesis, fa diesis, mi, sol diesis Tutti ottavi Quindi la, la diesis, si, ghost mi, mi, sol, sol E poi si arriva alla cinquantasettesima fa un po' la cosa di prima quindi, quarta, quinta quindi la, si, mi la, si, re quarta diesis quindi questa è una frase sulla scala blues dimmi. e volevo arrivare qui la frase più difficile in assoluto di tutta Gem assolutamente è un classico di Giacomo. che se ci fate caso si ritrova questa diciamo un po' un cliché che si ritrova diciamo spesso nei suoi soli nelle sue improvvisazioni, se ci fate caso anche nel famoso solo di All American Allen Boy che se non conoscete andatevelo ad ascoltare che... Una, una collaborazione con Ian è pazzesca, tutto l'album è bellissimo, a mio avviso, ci sono addirittura eh, in un brano ci sono i Queen a fare i cori, eh, c'è Giacomo che collabora in tutti i brani tranne uno, e tra cui questo American Alien Boy, che è un brano diciamo, eh, fondamentalmente pop rock e ci spara questo solo, mi ricordo ancora al minuto 1.19 giù di lì rimasi completamente scioccato quando lo sentii. Andatevelo a sentire se non lo conoscete già. E, e qui rifa una cosa simile a un tratto che sentirete di quel solo. Quindi faccio lentamente anche perché qui mi spacco le mani. Cosa fa? terzine a gruppi di 5 non so se è il termine giusto ma a noi i termini ci interessano relativamente sarebbero tutte terzine di ottavi però con gli accenti diciamo spostati non il classico non so se mi sono spiegato bene però se il la sonate lentamente si capisce quindi la e è costruita sulla pentatonica di Mi minore quindi eh... o la pentatonica di sol maggiore e infatti anche nel brano all-american alien boy che è in re bemolle maggiore cioè re bemolle settima diciamo questa frase la fa sulla pentatonica di Mi maggiore, quindi, eh, o direbbe molle minore, quindi eh, usa molto spesso la pentatonica minore su, sull'accordo di settima. Quindi sarebbero i gruppi eh, Mi, Re, Si, La, Sol e Primo. Poi accento sul Re, io la prendo qui, eh ragazzi, però qui veramente dovete trovarmi su fare mi torna meglio qui però vedete voi poi la, ter... la seconda il secondo gruppo di 5 inizia da re re, si, la, sol re, si, la, sol mi poi terzo gruppo di 5 si, la, sol, mi, re e poi fa l'ultima eh, la, sol, si, mi quindi dovete metterla assolutamente in loop e fare un pezzettino alla volta se no, almeno a me non mi veniva mai questa soprattutto, diciamo, la velocità che prende lui diciamo più o meno il solito consiglio che do sempre è prendere eh, poche note alla volta uno o due gruppi alla volta e farli lentamente trovando la diteggiatura trovando posizioni più comode e facendovi entrare bene in testa gli accenti quindi ah. andiamo avanti se no duro troppo e qui chiude la jam con questa frase Quindi si sì, bello accentuato la to diesis to diesis mi ghost poggiatura da sol sol diesis si sì, naturale La e chiude con oh, C so diesis Mi Si poi Mi, C so diesis La, La diesis Si, Si, Do diesis La L'ultima frase c'è ancora appoggiatura da Do diesis a Re quindi a battuta 66 come abbiamo visto l'altra la, volta quindi. non ho studiato oggi <ride> quindi re fa la terzina sulla serie di re maggiore arriva sulla settima di re maggiore quindi eh, la diesis do diesis, do diesis, si e dal si scende, fa si, fa diesis, do diesis, si la diesis, la naturale, sol, sol diesis, mi non <tossi> mi viene oggi corda di la di re di sol Viene di nuovo il mi-sesta nona che abbiamo visto l'altra volta giochino del muovere la tastiera agguantando il corpo quindi se fate troppo <ride> tocca le corde sui tasti e si muove la paletta viene una specie di tremolo e chiude alla quindi mi si la diesis si do si due accordi eh, diciamo eh, major 7, diciamo così da do diesis a re sulle major 7 quindi al sedicesimo tasto sedicesimo, quindicesimo, diciassettesimo si scorre più un, un tasto semitono ragazzi spero di sudo spero di essermi spiegato nel miglior modo possibile perdonate qualche errore ma come avevo premesso all'inizio, non è semplice questa, questa gemma, almeno che il mio livello. Non, non, credo non ci sia niente di male a dirlo. Eh, però ho cercato in tutti i modi di trasmettere eh, più che le note, più che... trasmettere il, il messaggio e il linguaggio, diciamo, in quel momento. Quindi io l'ho vista come un... Eh, qualcosa di più che un, una gemma io la chiamerei proprio un, un parlato di Giacomo eh, quindi un modo tutto suo, unico al mondo per dire qualcosa con la musica come ha sempre fatto eh, finché non gli hanno tolto la vita eh, vi ringrazio però oggi è un ringraziamento più grande eh, se mai mi sentisse chissà nella vita, non si sa mai lo faccio proprio a lui, a Giacomo Pastorius, che è la mia fonte di ispirazione numero uno e che per me rimarrà sempre il numero uno al mondo. Grazie Giacomo.